Giuseppe Garibaldi, come realizza la sua spedizione dei Mille? Giuseppe Garibaldi riuscirà a realizzare la sua spedizione dei Mille grazie alle sue grandi capacità riuscirà a convincere i contadini e i patrioti a seguirlo nella sua spedizione. Pian piano il numero di Mille Garibaldini che hanno iniziato la spedizione di mille, si allarga sempre di più. Lui promette, dà delle promesse, per cui molte persone lo seguiranno in questa impresa eroica e ritenuta folle, con circa mille garibaldini, e le persone che riuscirà a convincere pian piano, riuscirà a conquistare il regno lo Stato nato dopo il congresso di Vienna che costituiva la metà dello Stato italiano.